Amore. Come sempre nelle vacanze estive le famiglie che abitano in paesi diversi si radunano a casa della nonna che nella sua cucina a casa sua con formaggio, latte, prepara torte, pane e tante altre cose. È bellissimo perché la famiglia si riunisce per stare tutti insieme.